c'era un vecchio fattore che aveva un vecchio somaro, un asino. Così, un giorno, questo asino cadde in un pozzo aperto che era asciutto. Ci casco dentro, giù a nove metri. E incominciò a piangere pietosamente, volendo uscire e nessun modo di uscirne. Il fattore andò e guardò giù. Questo sciocco di un somaro che cade nel pozzo, adesso per tirarlo fuori, spendere soldi per tirar fuori questo somaro, il vecchio stupido somaro che non è molto utile comunque. Pensò, a che serve tirare fuori questo somaro? Comunque tra un anno o due morirà e non serve niente. Non fa nessun lavoro. L'ora del suo pensionamento è arrivata. Nessuno è interessato a un somaro pensionato. Somaro che lavora, va bene. Somaro pensionato, nessuno è interessato. Quindi chiamò i suoi amici, i suoi vicini e disse, riempiamo il pozzo. perché comunque il pozzo è secco, il somaro è vecchio, copriamolo. Quindi tutti portarono i propri badili e badilata dopo badilata iniziarono a tirare terra nel pozzo. Il somaro, terrorizzato, iniziò davvero a piangere pietosamente, volendo uscire, ma loro iniziarono a riempirlo. Dopo un po', improvvisamente, il somaro interruppe il suo strillare e iniziò a fare qualcosa di molto strano e intelligente. Ogni volta che una badilata di terra gli cadeva sulla schiena, se la scrollava di dosso e faceva un passo in su. Allora videro, questo è un somaro davvero intelligente. Ogni volta che una badilata di terra entra, un passo in su, un passo in su, sta arrivando. E poi si arrampicò fuori. A quel punto tutta l'assemblea di persone era piena d'ammirazione. Che somaro intelligente. Questo è un somaro davvero intelligente, potrebbe fare molte cose. Allora anche il fattore, il vecchio fattore, pensò, wow, improvvisamente provò orgoglio, disse, vedete il mio asino, un asino così intelligente. E provò ad andare a carezzare l'asino. L'asino si erigirò prontamente e gli diede un calcio in faccia. La morale della storia è non tentare mai di coprire il tuo somaro. Ti prenderà a calcio in faccia, tornerà indietro e ti prenderà a calcio in faccia un giorno. Quindi, quelli di voi che sono occupati a farlo, a coprire tutte le assurdità che siete, torneranno e vi prenderanno a calcio in faccia. Oggi è il giorno per liberarsi dalle sordità, non domani. Oggi è il giorno. Se ne fai il tuo modo di vivere, vedrai quanti strati di assurdità esistono. E se ogni giorno dici, oggi è il giorno, e uno strato se ne va, in un tempo molto breve, quando torno tra qualche mese, devo vedere delle facce splendenti, bellissime, non... Cosa? Sì, sì. Yes. Cosa? Yes. Meglio. Yes, yes, yes. Meglio che lo siate, ok?